E' una Noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e eh, a tutti voi, soprattutto alla musica di queste due fantastiche musiciste, una sta dietro la telecamera e eh, vorrei fare un applauso sia per Santina Amici che soprattutto per fare ieri non perché siamo la drama, brava meno brava ma perché pochi giorni fa era all'ospedale eppure la brava Leone è qua quindi un applauso speciale ma forse non si doveva però io lo dico perché ne è, è fantastica allora abbiamo scelto eh, d'accordo con Maria Luisa di aprire questo incontro che sarà bello eh, all'insegna dell'arte no, della fratellanza, della, della, della, dell dell'amicizia con eh, una persona giovanissima che è una allieva di Maria Luisa, come ti chiami? Già Sabatini. Sabatini, che io già conoscevo in foto. E Da quanto tempo sono il violino? E la musica per te che cos'è? L'amore, la vita, tutto? Bene, poi noi siamo con lei perché viviamo l'arte. E la, la vita e la musica anche grazie a Bruno che ci ha unito se non era per Bruno, eh, eh, se non, era per Bruno non eravamo no, qua non è. Cosa. quindi anche se, anche se ancora un po' col, <ride> anche se eh, eh, oggi tu hai già suon suonato tantissime volte siamo ormai esperta di palcoscenico eh, però io farei un applauso <ride> e abbiamo scelto di metterla all'inizio perché sia di buon augurio per lei, per tutte le persone giovani che cominciano a studiare qualche cosa e che sia di buon augurio per tutti noi che eh, continuiamo nel nostro cammino artistico bambino. Con, eh, con gioia direi ecco. quasi infantile no? spirito infantile bene io farei ancora un grande applauso a Giorgio sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, He, he, he.